salve qui ancora una volta il vostro amico Santen chan oggi è lunedì e questo pomeriggio sono andato a fare la spesa questa mattina ho visto che abbiamo superato quota 30.000 visioni 30.000 passa però non ho potuto fare un video per eh, declamarlo e ho fatto un video annunciando che farò dei prossimi video eh, per la serie capitan Santenchan chan che è piaciuto molto ma hanno scritto al riguardo beh niente adesso torno da una tintoreria dove ho portato un giacone un pantalone a tingere perché si sono stinti il vostro amico Santenchan chan ha pochi vestiti e a forza di indossarli li rovina quindi li rattoppa e li tinge e poi siamo andati a comprare del pesce che ho filmato spero vi possa piacere il filmato che sto preparando alla chietichella perché è da dopo pranzo che sto fuori casa per fare le cose che ho detto tingere i pantaloni e comprare del pesce per mangiare e saluto a pietro trevisan Amleta e a tutta la gente che mi segue, che sono aumentate le iscrizioni, abbiamo sforato quota 30.000 visioni, vi ringrazio a tutti per seguirmi, spero di poter vivere della pubblicazione dei video in YouTube, per il momento sono arrivato a 76 dollari in totale e non sono arrivato ai 100 dollari quindi ancora non mi possono pagare, ma vorrei vivere di questo perché sono disoccupato e poi vorrei cambiare comprarmi una bella filmatrice o qualcosa del genere perché con questo cellulare è un po difficile filmarsi beh grazie di tutto pubblico questo video appena torno a casa spero vi piaccia grazie di seguirmi io cerco di essere originale e di caricare nuove cose ciao basta la vista